Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Oggi video collaborazione con le Cindy Girls, naturalmente il link come sempre nell'info box qua sotto. Eh, vi invito di andare a visitare anche il loro canale per vedere anche il loro video. Eh, di cosa parleremo oggi? parleremo delle 5 buone abitudini mattutine. Io naturalmente vi farò vedere le mie abitudini eh, mattutine e loro faranno vedere le, lo le loro, le loro, le loro, le eh, loro abitudini mattutine, le loro, le loro abitudini mattutine. Ma prima di lasciarvi al video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un like, mi raccomando, per supportare il mio canale che non costa nulla, ma vi voglio anche dire una piccola cosa, allora, allora, allora, nel salotto di Laura, in live, che sarà penso verso fine febbraio, avrò un personaggio particolare, un personaggio di cabaret, vi voglio solo dire che ha fatto anche Zelic, non vi voglio... non vi Oggi mi impasto la lingua, da da da da, voglio. non vi voglio spollerare più di tanto perché voglio mantenere la curiosità su questo personaggio. Quando sarà ora saprete tutto. Intanto guardate il video. abitudine mattutina la faccio sempre eh, prima di alzarmi dal letto è la respirazione la respirazione corretta sapete come si fa la respirazione corretta? Ma ve lo spiego la respirazione corretta è quella che parte dal basso non è quella toracica è quella del diaframma se voi fate adesso il tipo di respirazione che vi, eh, che vi dirò io adesso per tre volte al giorno vi porterà dei benefici allora, inspiriamo per 3 secondi, tratteniamo per 9 secondi e espiriamo in 6 secondi. Questo va fatto 3 volte al giorno, io lo faccio mattino, verso pomeriggio e poi verso la sera prima di andare a dormire. Vi assicuro che vi porterà dei benefici, ma bando alle ciance e proviamo. Cominciamo! Seconda buona abitudine è questa. Alla sera mh, faccio bene la pulizia del viso, tolgo trucco e vado a dormire. Una buona crema idratante, vado a dormire. Al mattino mi alzo, dopo aver fatto la respirazione, lavo bene il viso con l'acqua, solo acqua e fredda, tampono bene, poi passo una crema, crema al latte d'asina e il contorno occhi. Questo è ottimo, dura tutta la giornata se è per una base trucco ma anche se voglio stare solo in casa. Vi lascio la recensione qui nelle schede sopra perché ho già fatto un video su questi prodotti qua. Terza buona abitudine. Antibiotico naturale. Prima di colazione ne prendo un cucchiaino. Cos'è questo antibiotico naturale? È un miscuglio tra miele, propoli e e polline anche questo ho già fatto il video su questo antibiotico naturale vi lascio la scheda qua sopra e andate a vedere se avete intenzione di vedere come com com viene fatto io lo prendo in autunno e lo prendo in primavera vi assicuro che io non ho mai un raffreddore mai avuto un raffreddore prendendo questo antibiotico naturale miele, polline e propoli è una bomba Quarta abitudine e consigli eh, è la colazione. Sto seguendo una dieta ma ormai l'ho fatta mia, è proprio il mio modo di eh, mangiare. La mia colazione è con latte e caffè e 30 grammi di cereali. Cereali possono essere integrali ma anche di grano, poi in base a quello che a voi piace. Comunque a me piace i cereali, quelli integrali e anche di grano, uso quelli. Ma... Ehm linea cominciato dal mattino poi io arrivo fino a sera con questa dieta particolare che è una dieta testata dall'ospedale di padova addirittura e io la sto seguendo è adatta a tutti perché è equilibrata al massimo sempre le schede qua sopra perché ho fatto anche eh, il video su questa dieta dove ci sono le proporzioni consigli alimentari sono consigli alimentari eh, io l'ho fatta non sono una dietologa è solo un consiglio alimentare che io sempre Seguo quando voglio perdere un po' di peso, come ora, seguo questo tipo di dieta, dove mi dà da mangiare di tutto e di più senza soffrire la fame. E dopo aver fatto colazione, mi alzo presto al mattino perché mi alzo alle 6 e mezza, quindi faccio in tempo a fare tutte queste cose. Dopo aver fatto colazione mi metto a lavorare, ma alle 11:30 e mezza, tante volte stacco... Eh, specialmente adesso che le palestre sono chiuse, faccio um, attività fisica online, eh, con, sempre con la mia palestra e faccio un'ora di palestra, faccio un'attività che si chiama Effect Fit praticamente si tratta di 4 minuti di attività aerobica e 4 minuti di attività anaerobica giù a terra con una scheda personalizzata la potete fare benissimo anche voi, alternando, pure quello che io vi voglio dire, non è necessario che voi fate il tipo di attività fisica che faccio io, però un'oretta al giorno di attività fisica farebbe bene. Io sono abituato un'ora al giorno, però il, tempo, il periodo ideale dell'attività fisica sarebbero tre volte alla settimana, tre ore, io ne faccio sei, non faccio testo, quando non faccio attività fisica in casa esco, vado a camminare e mi faccio una decina di chilometri, ma sono abituata e l'ho sempre fatto. Vedo che seguendo queste mie abitudini mi sono sempre trovata bene e continuerò a farlo. Vi ringrazio di essere arrivati fino a qua. Eh, vi abbraccio, vi bacio tutti quanti, stretti stretti, perché so che mi state seguendo in parecchi e questo mi fa solo che gran piacere perché questo non, non sono follower, come, dicono, come si dice, ma siete tutti amici. Quindi vi ringrazio ancora, vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao!